Vedete questi scheletri nell'armadio? Mm, questi mob nell'armadio? Beh, sono proprio loro che oggi verranno uccisi da questo cannone. E ovviamente non, è, non ci sarà solo questo di cannone, ma ce ne saranno altri. E so che sembra strano, ma questo spara letteralmente verdure. Cioè nel senso ortaggi. Cioè guardate, cioè è assurda questa cosa, non è normale. Cioè qualcuno dovrebbe arrestare chi ha pensato... Sto scherzando. Uh, e può lanciare anche patate... Perché, signori, avete pensato di mettere, non lo so, di, di fare un cannone che spara patate e carote? Qual è il vostro problema? Adesso però cercheremo di uccidere i mob, ovviamente dalla giusta distanza, e partirei con lui. Perché, ahia, e non ti permettere, è lui il primo. E guardate che è difficile, guardate che... Ah, stron, madonna mia, quante te ne direi ora. Che non... Oh, bene, sei morto. Ora, tecnicamente, mi posso avvicinare, non al creeper, perché se no, per carità, guardate... Vabbè ovviamente lo sapete già No non esplodere per carità Ero letteralmente convinto che stesse per esplodere raga Ho detto oh mio dio adesso questo qua mi distrugge tutto Così imparo a fare tipo l'antipatico con lui Vabbè intanto muori Perfetto devo dire Beh devo dire che questo cannone A parte che non ha senso che dei mob muoiano con delle patate Però credo che possa essere Boh quantomeno interessante E ovviamente questo è con la mod E... Eh, eh, Adesso ve lo dico Perché giustamente Io lo so Certo che lo so È chiaro No um, Create Però Aspetta Can Ok Come potete vedere Con la create Sì sì sì cioè, È proprio scritto Cannon E poi c'è un altro Cannon questo Che però Questo qua È, è diverso Allora questo qua Non spara um, Razzi O quello che Caspita Sparano i cannoni Ma spara delle schematic, cioè tipo voi mettete, capita ne so, una schematic di una casa o di un, un castello e ve lo lancia e praticamente ve lo spara in una certa direzione. Cosa che io non, non farò perché non credo sia utile in questo caso, però se vi interessa, boh, scrivetemi nei commenti chiaramente. Magari ci possiamo fare tipo dei video, anche tipo dei video... Trolla qualche mio amico, tipo, ehi, hey, guarda, eh, perché stanno apparendo queste strutture nel mio mondo? Sarebbe divertente, ora che ci penso, sarebbe bello. Iscrivetevi se volete vedere questi video troll, eh? Sarebbe molto bello. Questa è la classica della Cryfish e, ah, vabbè, ovviamente tutti sapete come funziona. Aia, mi ha spaccato i timpani, mannaggia a lei. Chiaramente adesso proveremo anche quelli più esplosivi. Vabbè, questi sono i classici, no? E eh, Non sono cannoni, ma questo... Questo è un lanciagranate. Potrebbe essere effettivamente considerato come un cannone. Questo è un bazooka. Beh, avete visto che è bello. Secondo me ci sta troppo. Poi, secondo credo sia anche aggiornata questa. Vabbè, poi, vabbè, queste cose. Poi, secondo me, anche con queste armi ci possiamo fare un sacco di cose nuove. Tipo, mi viene in mente una serie di sopravvivenza con le armi. Eh tipo che, che, ci, che, che tipo arrivano dei mostri e abbiamo solo le armi per difenderci non abbiamo tipo la spada o le robe ma queste armi qua ci potrebbe stare si chiama ovviamente Mr. cryfish gun questa mod